nel canale oggi vi voglio parlare di dieta non sono una nutrizionista non sono una dietologa eh, quello che vi consiglio è un regime alimentare praticamente quello che sto facendo io da alcuni mesi e devo dire che ho ottenuto ottimi risultati perché comunque non mi faccio mancare nulla e questa dieta è stata preparata da professionisti la possono fare tutti, non c'è nessun pericolo però ripeto sono solo da parte mia consigli alimentari voglio condividere con voi quello che sto facendo per il benessere fisico meglio mangiare sano eh, ripeto non sono nutrizionista, non sono una dietologa questi che vi do sono consigli alimentari eh, vi dico quello che sto facendo io. La colazione. Ah, una cosa, poi vi lascio eh, tutte le quantità, tutte le dosi, quello che potete mangiare, ve lo lascio nell'info box, vi scrivo tutto. Quindi, la, cominciando dalla colazione, vi scriverò che cosa si può mangiare a colazione, che cosa si può fare ehm, con lo spuntino, cosa si può mangiare a pranzo e quanto si può mangiare a pranzo, lo spuntino del pomeriggio, la cena. Eh, e una volta alla settimana si può mangiare la pizza, le verdure o margherita, e una volta alla settimana anche il formaggio. Eh, ma la carne, il pesce, poi vi lascio tutto, tutto scritto quanto bisogna mangiarne. Come perdere peso? Per perdere peso, è utile il diario alimentare. Chi usa il diario alimentare perde molto più peso di chi non lo usa perché aumenta la consapevolezza del proprio comportamento, aumenta il controllo sull'alimentazione, aiuta a capire i comportamenti che devono essere modificati e si vedono anche i progressi poi c'è il monitoraggio del peso corporeo che vi andrò a spiegare e vi lascerò tutto scritto, mi raccomando, qua sotto il monitoraggio dello stile di vita, vi lascerò tutto scritto poi vi spiegherò i gruppi alimentari, i farinaci, la pasta, il riso, i cereali, le patate, le sostituzioni quando non vi piace una cosa cosa potete mangiare le porzioni quando ci sono 80 grammi di pasta con cosa la potete eh, cambiare il gruppo delle verdure il gruppo eh, della frutta e il gruppo dei secondi quindi come vi ripeto io con questa dieta ho perso 3 kg 3 3 e senza fare grande fatica e eh, senza mh, fare grandi digiuni anzi Dirò di più perché durante le vacanze sono stata molto via, fuori, di qua, ristoranti, di qua e di là, ho mangiato molto e la dita non l'ho seguita per niente, sono arrivata a casa ho detto ma sarò, sarò due kg in più, invece no, sono rimasta nello stesso eh, peso, perché comunque aiuta anche il metabolismo e, e poi ti strada in un regime alimentare che ti rimane nella testa. Quindi io direi che qualcuno di voi la provaste anche a fare questa dieta e poi ditemi, ditemi come va. Ripeto, non sono una nutrizionista, non sono una dietologa, vi do solo dei consigli alimentari.